Music No mamma non ce l'ho fatta a prenderlo Sì mi dispiace un sacco Avrei tanto voluto essere al tuo compleanno Ci tenevo tanto Ah ti ha fatto gli auguri? No no io no. Non ci parlo da un anno sai Sì lo so che abita a 20 minuti da qua però Insomma hai capito ah, Va bene Ciao un bacio mi dispiace Ciao ciao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 Ma... Maggie? Ma... Cosa è successo? Ho perso il treno. Ma... Come mai? Eh, C'è un solo treno diretto che va fino in Italia. Tutti gli altri fermano al Brennero e non circolano nella provincia di Bolzano. Maledette province autonome. Cavoli. Mi dispiace. Ma... Se tu non avessi litigato così tanto con Gabriele prima per questo orologio che gli avevi prestato per l'esame, magari adesso saresti già la tua madre. Hai ragione. Mm. Poi, figurati, gli hai fatto pure l'occhio nero. <ride> <ride> eh, Mi ero proprio dimenticata di averglielo prestato. Pensa... È stato così carino che me l'ha fatto anche trovare sul cuscino. Oh Dio. Poi a dire che ci sono stata anch'io quando gli hai detto che lo poteva prendere. Ma tu non ascolti mai quando ti si parla? Eh, lo so. È un difetto che ho preso da... Beh, è un difetto di famiglia. Come mai che ti sei arrabbiato così tanto per questo orologio? Ma in realtà non so neanche io perché mi sono arrabbiata. Guarda, era un regalo di mio padre. L'ultima volta che ci siamo visti, prima che smettessimo di parlare. Un po' di tempo fa. Tesoro, te sei proprio un disastro. Io non posso stare fermo Con le mani nelle mani Tante cose devo fare Questa canzone prima che Me la cantava sempre papà mani. Quando e ero se piccolo dormendo, io posso, Se solo non se fosse posso andare. Andare. Se solo non gli avessi chiuso la porta in faccia Ma guarda, non è mai troppo tardi per prendere un treno? Anche in Tirolo? io non posso stare fermo con le mani nelle mani tante cose devo fare prima che venga domani e se lei già sta dormendo io non posso